Salve a tutti, in questo video tutorial voglio fare una breve spiegazione su la gestione dell'equalizzazione di ogni traccia singolarmente in modo che non vadano in picco le singole tracce e che non vada in picco il master finale. Poi parlerò un po' del... La gestione dell'equalizzazione per creare un master finale. E che è la fase successiva. E adesso ascoltiamo brevemente questo brano. Tanto per capire eh, che brano è e di cosa si tratta. Ok non serve ascoltarlo tutto L'importante è che vi faccio vedere delle cose fondamentali Non tutto il brano è gestito da file audio, wav o loop Perché per esempio questo che è il piano che adesso metto in solo e che comincerò a suonare È un synth è questo e sta generando il piano quindi eh, c'è una maniera diversa per gestire i suoni dei synth e i suoni dei wav questo invece è il wav del eh, flauto quindi se andiamo di ok vedete il l'onda del wow del flauto e sono due cose completamente diverse allora partiamo dalla cosa più semplice la registrazione il, con un microfono di un audio allora vedete che qua prima di tutto <coughs> dove non c'è audio l'audio è zero c'è un fruscio di fondo, questo è importante, se avete già un fruscio di fondo sulla parte dove non c'è eh, l'audio, dove non c'è l'audio, perché quando sono partito a fare rec, sono partito tanto tempo prima e mi sono preparato quel flauto davanti e ho registrato, quindi da qui... Tutto questo pezzo è registrazione vuota senza audio e non è che ci si vede um, un'onda piatta molto piccola, stretta. Allora, se no è un problema vuol dire che avete un microfono che fa impedenza o che avete messo il volume troppo alto e che c'è quel volume di fondo che non va bene. Questo invece è l'audio del eh, flauto. l'importante è che questo audio non sia eh, troppo alto soprattutto non deve andare in picco quindi eh, quando guardate questa immagine qui dovete immaginare un'altra riga ipotecnica a metà per, e anche un'altra riga qua a metà per dividere in una, due, tre, quattro sezioni esattamente e fra la seconda e la terza c'è il, il vostro audio non deve andare sulla prima e sulla quarta, perché altrimenti vuol dire che è quasi in picco, eh, in certi programmi ci sono i vmeter con i vari volumi, e c'è una parte verde che è, è corretto però un po' basso, poi c'è una parte gialla e poi c'è una parte rossa che è il finale quando va il clip, quindi bisognerebbe far rimanere il volume sulla parte gialla. Ok, ma eh, qua non ci sono i colori quindi bisogna immaginarsi le cose a um, quella riga che ho segnato prima. Il discorso è che ci sono altri programmi professionali che possono far vedere questo, tipo Soundforge eh, o altri programmi tipo. aspetta, che non mi ricordo il nome e eh, ve lo dico subito: Audition. Ok, Adobe Audition, puoi darmi una mano. Uh, adesso quando avete fatto la registrazione e sapete che la registrazione non è il suo in clip uh, allora potete cominciare a uh, regolare i um, volumi i, della registrazione perché una cosa che non si fa nel, nel singolo suono registrato è normalizzarlo altrimenti si alza vai al massimo e soprattutto perde la dinamica la normalizzazione del suono quindi non va mai fatta, e infatti, vedete qua il suono del flauto l'ho messo a più 8 e 2 perché qua il, il suono è veramente basso e in mezzo al mio brano mi serve più alto. E poi, non è detto che la traccia sia tutta registrata allo stesso volume, e a metà e, della traccia c'è cioè questa linea che vedete qua blu perché praticamente il suono questo risultava troppo alto e quindi ho abbassato il gain eh, a meno 5 4 in modo che i suoni siano tutti omogenei. Un modo per vedere se il gain è corretto è ascoltare il eh, file audio di una sola traccia e guardare la traccia audio corrispettiva che qua ha scritto audio 4 quindi è audio 4 questa e vedere il eh, volume fin dove arriva arriva fino quasi al 12 ok adesso vediamo la traccia e eh, la parte dopo come si comporta adesso c'è un vuoto Anche la traccia dopo arriva quasi fino al 12, quindi almeno a livello visivo le due parti di suono eh, sono risultano allo stesso volume. Poi a volte può essere che eh, a livello visivo vedo eh, i volumi giusti, però a orecchio in mezzo al brano una parte sembra più alta, quindi meglio abbassarla. Allora, l'altra cosa è che ogni eh, suono va equalizzato. In che senso equalizzato? Eh, equalizzato perché potrei non volere degli eh, delle frequenze, quindi le tappo. Allora, eh, il mio programma Acid Pro ha il suo incorporato in ogni traccia audio un mini mixer a quattro bande. Allora, eh, me bassi, medi bassi, medi alti, alti. Allora, il flauto non mi servono i bassi, quindi li tappo così e ascolto il brano. Se tappo troppo Ovviamente, non sente più niente. L'ideale sarebbe tappare le frequenze fino a quando non sento che ho tappato proprio eh, la frequenza del eh, in questo caso del flauto. Allora, torno un po' indietro e la stessa. Levo il, il, non tappo più. Quindi adesso levo solo i bassi, ma i medi li tengo. Poi vediamo se riesco a farvi sentire qualcosa. Se alzo tanto gli alti. sentono tanto le um, eh, um, come si l'aria si sente tanto l'aria che entra nel flauto ecco adesso l'ho l'infatizzata molto di più non, nella mia testa per questo brano non ci vuole gloria perché dall'idea se c'è troppa aria e vuol dire che ho suonato male quindi preferisco far così non troppo. E non faccio neanche questa roba qui. Questa non mi va. Riproviamo? Forse sì. No, così si sente proprio l'aria e lo stesso effetto di prima. Ok, adesso che ho alzato... Noi guardiamo, eh, ho, ho regolato i volumi delle frequenze qui, e ho alzato una frequenza. Quindi in teoria adesso il suono nel meter del mixer non dovrebbe arrivare a 12, dovrebbe andare anche un po' più alto. Ok, è più alto e sento anche eh, un po' più di... Mh, Uh, aria Allora siccome il brano Col uh, suono che arrivava a 12 Era perf eh, perfetto Abbasso un po' Riascolto Adesso Mi sembra che il meter arrivi No è arrivato a 9 Gli abbasso un altro paio di colpi Ok adesso riascoltiamo. Ok, è arrivato a 12, mi va può andare bene così. Lo ascoltiamo in mezzo a tutto il brano. Potrebbe essere un altro po' perché vedo che ha dei picchi, che arriva al 9. Non so. adesso ho fatto un picco a 12 e si deve fermare il picco a 12 però ok mi sta già meglio poi di conseguenza tutti gli altri saranno eh, uguali perché sono tutti sulla stessa traccia e quindi sono stati quali dati uguali adesso la cova interessante è vedere eh, cioè altri suoni vanno inquadrati in maniera diversa eh, se prendi suoni audio eh, wav se avete una cassa voi dovreste eh, cassa intendo kick sapete che il kick e il sistema i bassi dovete comunque oscurare gli altri perché eh, poi quando avete 10 20 tracce tutte assieme ma anche meno e si sente tutta una schifezza assieme perché quella traccia WAV comunque ha un po' di, tracce, eh, di no, tracce di frequenze che non sono state filtrate quindi tutti insieme fanno un po' un macello e non va bene quindi il concetto è e un suono basso li filtrate finché non rovinate il suono basso eh, tutti gli alti e poi tirate un po' indietro in modo che okay, non rovinate i bassi viceversa suono alto filtrate i bassi finché non liate a toccare la frequenza del suono stesso e allora tornate un po' indietro e lasciate che il suono si senta Comunque, il sistema qui voi filtrate le frequenze che non servono di quel suono poi ci sarebbe da parlare sulle armoniche e sarà un altro argomento perché è veramente complessa, sta cosa. Quello che è importante è che ogni suono filtrato e abbassato in questo modo non deve far alzare il master. E vi faccio vedere che il mio master è pulito, non ha effetti. Infatti, adesso mi ha detto no plugin chain e mi propone la lista dei plugin. Quindi mi sta dicendo quale plugin vuoi mettere su. Allora, il mio master adesso sta arrivando fino a -3,8, quindi è comunque sotto lo 0, ma di tanto anche. Allora, e, potrei continuare a equalizzare gli altri suoni WAV, ma non è importante perché si usa lo stesso sistema. Adesso vediamo l'equalizzazione dei suoni eh, col synth. Allora l'equalizzazione del suono col synth non è che vai il, il, su questa traccia, clicchi sull'equalizzatore e c'è, perché l'equalizzatore sul synth non c'è. Allora dipende dal singolo synth come è impostato. Allora per esempio apriamo questo, io lo apro qui ma se voi usate Fuity Loop avete il vostro sistema per aprire il synth. Allora, qualche synth è pieno di eh, knob e c'è anche altri medi e bassi e voi potete giostrare con altri medi e bassi direttamente dentro il synth per regolare i suoni e quindi dire ah ok, ho regolato il, il, il suono, del, il, la frequenza del suono direttamente dentro il synth. Se ce l'avete è perfetto perché è una figata e non dovete mettere altri plugin in più. Altrimenti avete comunque un, un mixing nella console avete un synth e nel suo canale quindi decate qual è il canale del synth che questo è questo qui adesso lo facciamo suonare adesso suonerà ok questo è il nostro suono e, e, si possono applicare gli FX anche sulla traccia del mixer col synth e qui si mette l'equalizzatore allora io uso lo stesso quel che mi fornisce eh, Acid su eh, le tracce WAV perché funziona lo stesso anche sulle tracce col synth cioè MIDI quindi metto il track equalizer che ovviamente voi non avrete perché si ha solo se avete installato Acid Ok ma ci sono tantissimi datori Che al posto di avere quattro bande Ne hanno eh, anche eh, 8, 16, 32 E eh, più ne hanno più sono complessi da utilizzare E per me Bastano 4 bande Allora siccome questo è un piano soft Cavo un po' di bassi Cavo un po' di alti Poi so che Già il suo... Piano che è pieno di bassi Allora io sto enfatizzando Ok Vogliamo dargli un po' di alti Vediamo cosa fa Non mi piace così Per me basta così sta andando in clip infatti è andato in clip allora una cosa per capire eh, il suo volume è da mettere perché ho lavorato subito sull'equalizzatore senza guardare il volume originale qual era allora eh, posso disabilitare l'equalizzazione posso tornare nel mixer e ascoltare il suono vedere che anche questo suono fra il 9 e il 6 ha dei picchi che sono tra il 9 e il 6 quindi ritorno nel l'equalizzatore eh, che ho solo disabilitato lo riabilito ok adesso questa traccia la basso in modo che il suono sia fra il 9 e il 6 troppo alto ancora un po' troppo alto fra il 9 e il 6 è ancora alto non di tanto però ok dovrebbe esserci ecco fra il 9 e il 6 c'è mm, è salito un po' troppo il 9 e il 6, adesso c'è poi si ascolta anche l'insieme e si aggiustano i suoni però fa ritornare come prima più o meno è una buona cosa perché può essere che quelle uh, modifiche delle frequenze qualche suono non si senta più o si senta troppo ok, fatto questo si fa agisce nello stesso modo per tutti i suoni però in questo caso io ho un suono particolare che è questo il fruscio di fondo e quindi me lo lascio così e non lo voglio neanche toccare perché voglio proprio che pigli tutte le frequenze che sia proprio completo e deve essere proprio il fruscio del disco e il disco a di solito a tutte le frequenze ok poi ho un interessante suono che è questo Che è un violino synth. Ok. Allora. vi dico una cosa abbastanza importante. E... e è la mia pecca. Allora. Um, come eh, ben sapete. Ogni persona. Comunque non sente mai perfettamente. E quindi. Eh, ognuno ha. Non ha mai. Un tracciato. Dell'udito perfetto. E quindi non, quando se andate a fare delle audiometrie non avete mai l'onda piatta che voi siete perfetti, sentite tutto perfettamente. Ognuno ha delle sue carenze. E quindi quando andate a equalizzare non lavorate mai con quello che sentite col vostro orecchio perché eh, sennò no vi perdete delle frequenze. Ognuno sente in maniera diversa. Io ho ancora più un problema perché sono un po' sordo e mi mancano le frequenze basse. Quindi per me è difficile sentire questo suono. Lo sento, forse lo percepisco, ma non ho un'idea ben chiara del suono com'è. Quindi per questa cosa qui vi dico quello che faccio io, mh, e applico quasi le stesse regole del eh, suono del flauto, degli altri bassi eccetera, però faccio fatica a equalizzare i bassi e in tanti miei brani li ho levati proprio tutti i bassi. E tante volte vi propongo nel gruppo eh, suo brani che manca proprio il basso perché qualcuno deve aggiungercelo al posto mio, perché eh, non ho questa capacità eh, di aggiungere o di scrivere tra eh, il basso, perché mi manca proprio la percezione. Allora vado nel sint, rimetto il, il mio equalizzatore tra Q. EQ, Okay. Allora in teoria questo è un localizzatore che ha eh, Questo un suono che ha tanti bassi Quindi levo tutti gli alti E lascio i bassi Allora come prima sarebbe da fare Così Vedere il suono quanto Sta fra il 18 e il 15 Sembra ok ok perfetto ci siamo quindi adesso posso andare a equalizzare Beh, tutti gli altri ovvio che glieli cavo e i bassissimi glieli levo e gli metterei i, i medio bassi Ok, Messi, adesso andiamo a vedere il suono è sicuramente più alto. Come prima sto cercando di abbassare. Perché il suono deve andare tra il 18 e il 15. All'inizio del brano andava tra 18 e 15, ok? C'è, quindi è tra 18 e 15. oh io vi dico che sinceramente adesso il, questo suono non lo sto sentendo. Poco, lo percepisco poco. E va anche verso il 12. Però siccome io non lo sento, ehm, tendo a tenerlo più alto, quindi non lo sparerei più basso. Eh, molto probabilmente adesso voi dite, ecco io sto tenendo un suono più alto, perché non lo sente? Eh. Sì, è vero, quindi bisognerebbe lavorare sempre solo con spettroscopi e, visi e visivamente e non uditivamente. Adesso che abbiamo messo a posto tutti i suoni, comunque il master non si è mai alzato perché non è mai andato in picco. Adesso le ascoltiamo il brano in generale senza avere fatto l'equalizzazione finale. Perché potrebbe darsi che in insieme qualche suono sia ancora da alzare o abbassare. Io proverei a alzare questo che non sento. che questo in picco, andando in picco che devo abbassarlo e lo ascolto qua un attimo Comunque sono il mio master è nettamente sotto è 1.5 rispetto a lo 0 Ok, fatto questo, allora mi raccomando, non è che perché questo brano è tutto tranquillo e eh, allora voi dite, ah è semplice perché Ivo ha fatto un brano tranquillo quindi non spacca. Il suono non è importante che sia un brano di discoteca, un brano tranquillo, un brano new age, e indie pop, ci comportano tutti nel nostro modo, quindi la difficoltà che ho per gestire questo brano c'è di meno perché ho meno suoni sovrapposti ed è molto più chiaro il, la sequenza dei suoni e le frequenze che voglio dare mi sto semplificando la vita, per darvi anche a voi mm, qualcosa che si possa capire eh, il risultato. Adesso andiamo nel master e vediamo cosa possiamo fare, perché adesso eh, tendenzialmente nonostante che abbiamo equalizzato ogni traccia, il master è piatto, allora bisogna prendere il master e fare in modo che si... Eh, spazializzi e che si mh, equalizzi un po' e che eh, magari dargli un minimo minimo di ehm, compressione ma un minimo oppure multi maximizer ecco il termine tecnico per migliorare un po' il, la qualità allora adesso vi faccio vedere i plugin che uso io allora vi dico quelli sono quelli gratuiti e quelli no perché se no qua andiamo in pallone e non capite, allora ce n'è uno che adesso devo cercare, che è il C12, S12, eccolo qua, che è un mixer e fa molto di più di un mixer. Adesso lo vediamo, allora lo metto per primo di solito ed è un mixer con le l'equalizzazione eh, delle varie tracce. Eh, scusatemi, delle frequenze quindi posso eh, impostare le frequenze più alte, più basse e eh, tutto il resto e poi fa anche eh, espansione del suono e altre cose Allora, per verificare che eh, questo funzioni che faccia la sua espansione c'è un altro eh, plugin che metto in cascata adesso non mi ricordo il nome però siccome questo programma l'acid mi permette di avere una catena di plugin tutti assieme e di memorizzarla io ne ho creata una che si chiama mastering e che ha il mio cs12 vabbè è preimpostato per il, eh, la musica di discoteca termine molto generico ma adesso lo rimettiamo eh, flat eh, non c'è il flat lo rimettiamo Uh, vabbè lo mettiamo col, come mastering vabbè lo posso lasciare anche così non è un problema basta bastare un po' questo adesso vediamo un po' di cose e, e eccolo qua questo cs12 vi ripeto è gratuito invece quest'altro che metto in fondo è uh, tirac cs mastering che è quello che fa vedere se il brano è stereo o non è stereo allora adesso vediamo una cosa se ho disabilito questo il cesto dolce che è il mio mixer E disabilito anche questo Poi vi, vi, vi dirò cosa serve Il waves l3 ultra maximizer Ma lo vedremo per ultimo Lancio il brano Vabbè quel messaggio mi sta dicendo Che è arrivato e Che si è spento, ho spento subito Perché mi dice che secondo l'acid Questo plugin di t Non sta funzionando invece se funziona Questo Questo è il, il vari suoni come sono spazializzati nell'ambiente Allora per fortuna io ho un microfono che è dinamico E il eh, synth eh, che sto utilizzando per il piano È già il suo figo e ha già una spazializzazione il suo Quindi vedete che il suono si sta comportando come un'onda un quasi sferica alle volte Ok, se il brano non fosse spazializzato vedreste una riga e oblunga in verticale e questi sono i picchi che vedete ok adesso sto mettendo i ehm, CS12 con l'equalizzazione di discoteca lo vediamo guarda che l'equalizzazione rovina un po' tutto perché è l'equalizzazione di discoteca però guardate il master qua si possono vedere anche le frequenze ma non funziona. ogni tanto non funziona eh, Secondo me è anche per questo che il programma L'equalizzazione però Dello stereo è diventata più Come si dice Tonda secondo me Rispetto a prima che non era sempre tonda Perché c'è nel CS12 L'opzione per rendere stereo Il brano Infatti wide stereo E quindi si rende il brano più stereo eh, No più stereo più spazializzato ecco perché non c'entra col pan destra e sinistra c'entra proprio con eh, la spazializzazione nell'ambiente adesso se guardiamo il nostro master comunque è sempre sotto quindi se noi andassimo a generare il nostro brano sarebbe basso di volume allora una cosa che si fa è dargli una spunta in più allora, torniamo negli effetti. E praticamente ricordiamoci che per ultimo metto sempre gli effetti eh, visivi, cioè il mio T-Rack per vedere i suoni, eh, quanto sono spazializzati e se ogni tanto mi funziona, le frequenze. Invece i, per primo metto sempre il Mixer. Beh l'equalizzazione comunque non è malvagia Però se fosse flat magari non toccherei l'equalizzazione Dei suoni Che ho già equalizzato prima Quindi se mi date un po' di tempo Le rimetto in flat Magari qua ci sono degli preset più carini, però, tipo, eh, voglio accentuare la chitarra, voglio mettere il mastering. Vabbè, comunque. E la cosa interessante è... Ok, a parte questo. Eh, che sono quasi messo in flat. Scusate, che li correggo un po'. E li metto in flat. La cosa interessante è... Uh, adesso vediamo il Waves eh, L3. Allora il Waves L3 va impostato semplicemente così. Ci va sui load, si imposta ai res cd master e sul tape si 2. Eh, queste impostazioni me le ha date una persona che lavorava in una casa discografica. Mi ha detto figati che così funziona, non tocca niente e vedrai la differenza. Adesso ascoltiamo il brano. E guardiamo come si comporta questo plugin Ci entrano i suoni qui se arrivano sopra l'output qui qua nell'attenuazione vedete il vedreste il, il, il, il, il rosso che va giù di quanto sta attenuando il uh, brano per non farlo andare in clipping adesso guardiamo il, uh, qui, i suoni comunque sono in stereo, uh, scusatemi, sbaglio, sono spazializzati perché l'onda è sempre tonda e non è um, uh, rovinata, ok, adesso se noi andiamo a vederci il nostro master, comunque è ancora sotto, allora volendo si può alzare, però vi faccio un esempio Se io alzo al massimo prima o poi adesso che va il flauto Lo farà credo andrei oltre al massimo No questo è un che in generale è basso Comunque mm -hmm. potrebbe capitare che va oltre Quindi vai e si ferma a 0.0 di solito, cioè col waves si ferma a 0.2 allora, avendo tutto così basso la buona cosa da fare è mettere il master a 0 master lo si lascia a 0 e si può pensare di alzare un po' tutte le tracce allora cosa si fa? si prende questa che è il due synth che sono i due suoni eh, gli altri due suoni sono i due audio perché i midi i il 3auto scusatemi perché i minimili sono riferiti al synth allora se ho selezionato tutti questi posso fare sto alzando tutte le tracce adesso vediamo prima di tutto eh, ascoltando se le singole tracce sono in clip beh ok quella del suono del fondo no singole tracce non vanno in clip ancora e non vado in clip neanche col master finale. Il volendo posso alzare ancora. Eh, vedo che la traccia più alta è quella del eh, synth e quella del flauto. Ok, vedo che questa è andata eh, eh, nella zona rossa, mm, non mi piace, quindi abbasso, in modo che da non far andare nella zona rossa il suono, perché se va lì è quasi in distorsione, o lo è, mm, comunque mi hanno sempre detto no, no, no, in zona rossa non ci deve andare, quindi rimanere nel giallo è una buona cosa. Ok, adesso eh, scusate che volevo farvi vedere okay, questo risultato. Questo è il nostro suono spazializzato. Ok, allora il prodotto finale è... Vabbè, salviamo. Non si sa mai. Poi ci fa, un, come tutti i programmi, un bel export dei file in formato WAV non mp3 wav wow, in modo che si ascolti eh, poi si possa ascoltare bene su um, un altro programma che aprirò cioè, almeno visualizzare tutto il brano lo dell'esporto antiqua.wav wow. allora quando avrà finito vediamo cosa ci interessa di fare Ok, adesso qua c'ho l'antiqua.wav Eccolo qua Allora mi apro il mio eh, Soundforge Che è un buon programma per equalizzare Più o meno uh, uh, beh, Per quello che voglio far vedere io Le stesse cose Non lo apre così, devo fare così Devo andare qua, devo dirgli su desktop antiqua.wav ok questo è il nostro brano antiqua.wav in mono perché adesso bisogna vedere perché l'ho fatto in mono eh, anche questo è un errore non voluto eh... quando faccio render as Mono, eccolo qua qual è il problema? C'è scritto il file setup mono, allora gli do 16 bit stereo, ok già meglio, e poi comunque potrei andare anche più alto, eh, 32 bit eccetera. Eh, per adesso mi basta il 16 bit mono intanto per farvi vedere l'onda, eh, meglio 16 bit stereo per farvi vedere l'onda. che sta rigenerando il 16 bit stereo poi comunque sappiate che nei vari i... siti online tipo soundcloud e altre cose se gli mettete un, un 32 bit, float o altre robe non si sente un cacchio di differenza gli basta che gli date un 16 bit e basta avanzan ok adesso gli impasto l'impasto devo far così um, ok eccolo qua, allora il nostro brano è sicuramente in stereo perché vedete qua ci sono dei picchi che non ci sono di qua e quindi questo è lo stereo, questo non è sporco ma all'inizio è proprio il suono del um, vinile diciamo Adesso, come eh, il master che vedevate nell'altro programma, questo è il master di quello che sente. Quando all'inizio del tutorial vi dicevo delle due righe intermedie, perché su questo programma Sound Force ci sono, e praticamente il nostro suono non deve uscire fuori da quelle righe, altrimenti è troppo alto e si rovina adesso vi faccio degli esempi se voi avete fatto un master fatto da schifo io adesso lo, lo simulerò qui e gli dico per esempio normalizza e gli dico um, così potreste avere un risultato così allora eh, questo ci vede a occhio Praticamente è andato sicuramente sopra Le due linee intermedie E poi è eh, andato oltre e ha clipato E ha tutta, tutto tagliato Quindi adesso se ascoltiamo Ha distorto tutto Quindi il suono è veramente orrendo Allora tenerlo basso Non è che è basso brutto, basso comunque mantiene la um, eh, dinamica dei suoni, quindi eh, è brutto dirlo ma inutile dire io voglio ascoltarlo sul cellulare un brano fatto bene non può essere ascoltato sul cellulare, infatti eh, così ha una buona dinamica dei suoni, poi volendo qua c'è un'opzione che dice mettimi la normalizzazione a il massimo dei pic eh, senza andare in distorsione ok me lo alza un po però in alcuni punti ci va quasi sopra questo è un compromesso cioè voglio farlo sentire che sul cellulare allora lo metto eh, faccio questa ulteriore aumento del suono Ok però non bisognerebbe eh, farlo perché aumentare il suono così e eh, comunque in questo punto qui è dato un po' un clip secondo me e poi comunque eh, si perde un po' della dinamica. E in internet ci sono anche dei tutorial e dei video che fanno vedere la differenza di quanto i brani nel tempo si sono alzati di volume e perso di dinamica, quindi anni 60, 70, 80, 90, quindi sempre più alti di volume, sempre più piatti e, e, e zero dinamica perché le nuove tecnologie sono eh, orrendissime. Eh, per ascoltare musica un cellulare, un iPod eh, una cassa scrausa, bluetooth eh, non vanno bene però il, il prodotto deve essere letto e ascoltato anche da quei sistemi schifosissimi quindi rovinano il brano per farlo sentire dappertutto eh, vogliamo fare un brano professionale lo dobbiamo fare con una dinamica buona quindi eh, un buon compromesso è questo ma io salverei il mio brano così come l'originale è basso è il, la situazione che sono riuscito a fare senza mandare in clip nessuna traccia. Quindi è una buona situazione, ok. In questo sistema non vedete la spazializzazione e non, eh, a meno che non gli date in pasto qualche spettroscopio e eh, lo riuscite a vedere. Eh, la sp eh, spazializzazione la vedete da Qua con il Tirac CS Mastering, allora ultima chicca perché è scappato nel video ma ve lo faccio vedere comunque, e, um, questo che vedete è il mio programma che sto utilizzando per fare il video tutorial, e si chiama um, OBS Studio ed è gratuito e lo potete scaricare sia per Mac che per Windows che per Linux. E, e si possono impostare tutte vari, le varie fonti e si può fare una composizione della scena e fare la registrazione e si può evitare anche di fare post produzione infatti questo video non ha post produzione adesso eh, non è che ci interessa tanto però mh, a per un altro programma gratuito va sempre bene e mi aspetto che se ci sono domande su um, quello che ho spiegato in questo video le facciate perché se non so rispondermi meglio così imparo qualcosa di nuovo perché per dovervi dare una risposta vi, mi devo istruire prima io se so rispondervi bene perché vi rispondo almeno capisco che quella parte che ho spiegato è stata spiegata male magari nei prossimi video eh, cercherò di migliorarmi eh, nella spiegazione per questo video tutorial è tutto e ci vediamo al prossimo